Thank okay. you. Sono Alessia Paromba e vi leggerò alcune poesie estratte dalla raccolta Io fui mortale di Bruno Mancini Di Bruno Mancini e sento bestemmiare il cielo E sento bestemmiare il cielo E sento all'aria pungermi la carne E sento quel malvagio gallo in vicinanza di morte di Cristo Ricordarmi il tradimento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 di Bruno Mancini che giunga da lontano ancora mi chiama la voce notturna vagante tra le mie chiese infrante stanotte ti ho sognato un palpito un eccesso un rumbo d'amazzone giammai delusa non basta un sortilegio a, a carpire dalle parole astratte i, i movimenti i suoni i turbamenti gli sguardi gli odori la, la scena illuminata dal sole o dalla luna non basta un incantesimo per, per darmi accesso all'altro labirinto del nel cuore di una donna a questo pensa il sogno stamani ti ho sognato le coccole nel mare profondo che poi risucchia il pescatore appassionato stamane ti ho sognato le coccole nel mare placido sigle a Pimbo che venga da notare negli eri oltre il si pare delle nostre solitudini maturità non è peccato scioglie il nodo nel mio petto la mano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 aprendo la portiera al mio passaggio Apriamo proprio. abbiamo ecco trovato. Eva parte del corso 8 milioni. Uh, no, no, proprio. è un inedito. Ah, ah, un inedito, okay. Tra l'altro, vabbè, ah, non sono ancora le 8 di sera, però. Quasi. quasi. Eh, Ci è, visto che si avvicina il, il Natale, è una poesia che si avvicina all'atmosfera natalizia. Ah, ok.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 ma anche quella che è poi la mia professione essendo comunque giornalista e quindi la, la scrittura è entrata a 365 366 <ride> direi. direi ma io, lei ha detto una cosa importante lei è pubblicata ma non è solo pubblicata è anche okay, e anche pluri... Pluripremiata <ride> No, no facciamo, diciamo, questa è una, è una vecchia, vecchia storia <ride> Una vecchia storia è una vecchia battuta che facciamo sempre non è, è verissima, però insomma, ogni volta aggiungiamo pluripremiata sì, sì, sì. e appunto a, a te quale artista del cancro, quale sei, ti chiedo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 le due realtà e quindi... Beh, non per niente è citato Dio e Donna che è insomma, un monologo che abbiamo fatto per anni eh, tragicamente rosso, tragicamente rosso. E stiamo andando ancora avanti stiamo andando ancora avanti e per e riprenderemo. anni eh, riprenderemo un mm -hmm. monologo che Michele ha scritto per me e Giuseppe nel quale Giuseppe mi ha diretto eh, sulla violenza sulle donne c'è anche un libro che anche contiene il monologo che spero di ripubblicare il libro in, in versione aggiornata mm -hmm. e infatti mm -hmm. oggi è 4 dicembre siamo abbastanza vicini alla data no, del, della giornata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 e truci del bivac